Salve a tutti, e benvenuti a tutti. Se in questo nuovo video. nuovo video Trick Shot, tema trickshot uh, Nei video ogni tanto farò un trick shot anche di caterina Quindi non ce l'hanno fatta eh. Ci abbiamo visto tre anni per farle voi ce la fa guarda anche E partiamo i video <ride> <ride> I'm <laughs> ho trovato il capo dei suini e... fa fincia! ce l'abbiamo fatta? c'era una fincia, le vai a dire qualcosa di in Dai ragazzi, so cancelliamo. Allora, le ho prese quattro, ma rimane un po' lungo. In quattro io ne 8, però non riesco a fare molto. E poi, non le cancelliamo. Non cancelliamo. <tussurra> Non non il nevo presa, capite? Non il in mano Hai a fucking pass Vai con lo spazzolino che non Lo faccio Se così, lasciate like, commentate, condividete e se volete qualche altro video con complicate. Grazie. Al prossimo video.